Salve, sono Giordano Pariti e sono molto onorato di aver avuto la possibilità di lavorare insieme ai ragazzi dell'Istituto Salvemini. Il senso di questa operazione artistica, è, diciamo, è venuto dall'aver osservato attraverso i documenti del 1990, i giornali, i documentari, anche i telegiornali. Quindi ho riflettuto molto su quale potesse essere l'elemento che meglio raccontava il dramma di quel triste avvenimento. È stata utilizzata la Scala per rappresentare la risalita della, della scuola che comunque, dopo questa tragedia, ha cercato di superare tutto, cercando di andare avanti e ricordando le vittime. E abbiamo utilizzato le, le scale perché secondo me sono simbolo di salvezza. La scala mi ha colpito perché è stato l'elemento che ha fatto sì che i ragazzi potessero evacuare dalla scuola, ma... Più che l'elemento in sé, proprio l'elemento pratico della Scala, mi è piaciuto il modo in cui tutta la comunità, tutte le persone si sono attivate, quindi non solo la protezione civile, i vigili del fuoco, ma tutti quanti hanno prestato le proprie mani perché appunto eh, si potessero salvare subito i ragazzi. La fase di colorazione delle scale è diventata una performance in cui l'intera classe insieme anche all'Associazione Vittime della Strage del Salvemini hanno partecipato quindi a questa azione performativa, è diventata un'installazione presso la Casa della Solidarietà, sede appunto dell'Istituto Salvemini. Siamo la classe prima C dell'Istituto Salvemini, abbiamo preso questa iniziativa tramite la, la prof di italiano che ci ha parlato di, di quello che è successo dandoci del materiale chiamando degli esperti a scuola che ci parlassero di, quel, di quanto è accaduto è molto bello, ci stiamo divertendo All'inizio abbiamo cominciato a parlare di, di cosa è successo quel giorno e ci hanno poi raccontato del progetto di quest'anno ci hanno detto il significato dei, dei colori. Il bianco può rappresentare i ragazzi che sono volati in cielo e il rosso la morte. Abbiamo colorato le scale di bianco perché è il simbolo di, di, delle anime di, degli alunni. Il rosso era per le vittime e invece il, il bianco era per la speranza che voleva andare. Con questi due pioli stiamo formando una bandiera e, e, italiana e quindi stiamo colorando dei colori della bandiera, rosso, verde, bianco e rosso e simbolizza l'aeronautica la, italiana. Le scale in realtà sono 13 e non 12 perché 12 eh, ricordano appunto i ragazzi vittime di questo incidente. La tredicesima scala è una scala sezionata per metà che ovviamente ha perso la sua funzione salvifica perché rappresenterebbe diciamo, la scala dell'aeronautica colorata infatti con questo colore grigio-azzurro e con la madiera italiana, perché appunto ancora oggi, secondo il racconto che mi hanno fatto l'associazione dei, dei ragazzi del Salvemini, l'aeronautica ancora ritiene di non essere assolutamente colpevole rispetto all'accaduto. Sì, devo dire che mi è piaciuta come iniziativa perché soprattutto rappresentare le scale che sono state usate per portare giù e salvare vite dopo l'incidente e farle fare ovviamente ai, ai giovani dell'istituto che ricordano i ragazzi che sono purtroppo morti nell'incidente e devo dire che è stata un'iniziativa bella, originale, originale dal punto di vista artistico e collaborativo.